Ci può dire una motivazione del tuo essere qui stasera? E io sono qua stasera in rappresentanza del coordinamento Comitato di Fuochi di Modena e Bologna. Siamo un gruppo nato da due mesi, siamo originari della Campania ma viviamo qua da, da quando eravamo ragazzi. E abbiamo conoscenti, amici e parenti che vivono giù, qualcuno non ce l'ha fatta, qualcuno sta combattendo contro i tumori, contro il cancro. E abbiamo deciso di fare questa battaglia e portare l'informazione più che altro al nord perché giù il problema è risaputo, qua nessuno conosce e c'è poca informazione. Noi vogliamo portare informazione per cercare di smuovere le acque e di portare il cambiamento. L'incontro è stato importante più che altro per la parte finale. C'è stata una proposta molto interessante, noi dei comitati della Terra dei Fuochi siamo contenti di poter trasformare il nome in Campania Fenix, sono 2700 anni che i prodotti campani danno vita alla grande eccellenza napoletana, di conseguenza sarà un cammino ancora lungo. L'importante è farlo fuori dalla nostra regione, l'effetto moltiplicatore deve essere importante. Tutte queste occasioni di, di incontro pubblico sono momenti straordinari di democrazia eh, diretta, partecipata, e è commovente vedere come la sala questa sera era piena e parlare di un tema così difficile, così anche pesante e vedere che in una città come Bologna, che siamo anche relativamente distanti da, dal problema di cui abbiamo parlato stasera, c'è stata così attenzione è sintomo insomma, di un'Italia che, eh, che non si ferma e che ha sempre voglia di, di rilanciare nonostante le, le obiettive difficoltà che, che il paese attraversa.